Per quanto riguarda il trasporto assistito, eh, il gruppo sta eh, predisponendo un proprio piano di eh, trasferimento in linea con quelle che sono le indicazioni eh, del Dipartimento nazionale della protezione civile. Questo è un lavoro molto importante che vede eh, l'impegno delle varie società e delle varie eh, strutture del gruppo Ferrovie dello Stato italiano. Oggi eh, abbiamo eh, messo sul campo. Eh, di eh, un'attività del piano di trasferimento eh, che consiste eh, appunto nella eh, verifica del trasferimento dei cittadini del comune di Pozzuoli, sono giunti stazioni tramite dei bus che sono stati messi a disposizione dalla regione Campania e eh, dall'area di eh, accoglienza eh, prevista eh, nella stazione di Napoli Centrale sono stati eh, trasferiti. Eh, accompagnati al treno eh, tramite personale del gruppo FES in collaborazione con il volontariato di protezione civile. Una volta giunti sul treno è stata simulata la partenza del treno verso la regione gemellata della Lombardia. Le altre eh, aree di incontro previste dal nostro piano di trasferimento che sono state concordate nell'ambito della pianificazione delle emergenze nazionali sono previste nella stazione di Napoli a Fragola, Villa di Terno e Aversa. Per noi questo è stato un test molto importante perché ha previsto una grande opera di pianificazione sia con le riunioni propedeutiche che con la messa in campo reale di risorse e mezzi da parte del gruppo FS con il coordinamento della protezione aziendale del gruppo. Diciamo che questo veramente rappresenta un momento molto importante, un momento che tiene anche conto poi della situazione particolare in cui si troveranno poi i cittadini eh, nel caso eh, dell'evento.